Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in questo video andremo ad esplorare la Reggia Aurea di Pokémon X e Y, la Reggia Aurea di Kalos appunto. Mentre questo tizio è sempre più agitato, poverino, cos'hai? Attenzione! Aveva, aveva delle, de, delle provviste in eccesso e no, non sapeva come sbarazzarsene quindi ci ha dato questa Ultra Ball Ti ringrazio davvero tanto caro tizio del Pokémon Market In questa città comunque mi sembra avessimo già parlato con tutti no? Avessimo già esplorato bene o male la città cosa aveva da offrire siamo a Castelvanita attualmente e dovevamo andare a Nord verso la Reggia Aurea e quindi vi ricordo come al solito di lasciare un bel mi piace al video prima di iniziare di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della Reggia Aurea di Pokémon XY, se è un'area che vi piace, se è una sezione di gioco che vi piace e che volete anche rigiocare e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti oltre che condividere, questo è importantissimo, condividere con i vostri amici, con, i vostri, con le altre persone che sapete app essere appassionate di Pokémon questo video per farvi scoprire appunto il, il gioco di Pokémon Fire Rush Nel caso volessero giocarlo Sappiate che è gratuito Detto ciò quindi andiamo Allora Dobbiamo andare assolutamente in alto Dobbiamo andare a nord Quindi dobbiamo passare qui dentro La nostra squadra vi faccio vedere Essere composta da Fletchinder Che si è appena voluto appunto Nello scorso episodio Così come Frogadier Si è anche è voluto Nello scorso episodio E Pikachu Squadron me lo sto portando dietro Solo per l'amicizia Come ben sapete Poi lo farò volvere E lo, lo lascerò nel box. I worry about the master. He's always been taken advantage of, of by the owner of the Parfum Palace. Okay. Parfum Palace è la regia Aurea. What do I do? I have to get the pocket Float back. Everyone is really concerned about the Snorlax blocking the way too. Perhaps you could help? You need to pass, don't you? If you get the float, Snorlax might wake up. You can even keep the float, Better than her having it. Attenzione, abbiamo quindi questo. Questo master, questo signore, questo padrone, che è a quanto pare vessato dalla padrona, della regia aurea, dalla principessa. E quindi, tra l'altro, la, la principessa ha rubato, credo, il flauto, il poche flauto che servirebbe per svegliare Snorlax. Noi dobbiamo andarla a riprendere, altrimenti tutta la gente non potrà passare, dato che Snorlax blocca il passaggio. Perfetto. Quindi siamo sul percorso 6. Allora, il percorso 6 è abbastanza strano, come vedete, perché... Abbiamo queste due zone laterali in cui non si può attualmente andare Si può solamente andare nord, carina anche la musica Direi di andare con Fletch Cinder. vai E sfidiamo la prima allenatrice I'm on my way back from the palace Ok, sta tornando indietro dal palazzo lei Dalla reggia aurea Vai, combattiamo contro Lady Eriko Va bene eh, non si dovrebbe chiamare Erika in teoria, ma dettagli Andiamo di Flame Charge contro il povero Zigzagoon Che non può niente contro di noi Hanno a livelli un po' bassini qui gli allenatori, c'è da dirlo eh. Gulpin tipo veleno Hanno davvero dei livelli bassi Andiamo di Flame Charge di nuovo Però Gulpin resiste, incredibile E andiamo poi di Quick Attack E questo ci farà salire a livello, a livello 19, stavo per dire 121 Allora, contro Ralz lascerei Flash Inder. E andrei di quick attack che dovrebbe shottarlo. Non ha praticamente difesa, raalt. E non dà nemmeno molti punti esperienza. Estenuante, ci dice. Eh, mi spiace. Proseguiamo, quindi abbiamo un'altra allenatrice. Are you on your way to the palace as well? Stai anche tu andando al palazzo. Alla, alla Reggia, sì, loro chiamano il palace. Assolutamente sì. Lady Hiroko. Ramana in campo Pikachu. Spero non abbia. Uh, statico, Altrimenti ci paralizzerà molto probabilmente Vediamo, sì, a statico, perfetto Andremo quindi a sostituire Flesh con uh, Frogadier Sì, contro Psyduck, ma andiamo tranquillamente Frogadier E vediamo un po' Cloud9, ok Andiamo di Waterpulse Mi sa che gli facciamo comunque più male rispetto a tutti gli altri attacchi Anche se non è molto efficace Andiamo ancora di Water Pulse, che sarebbe appunto Hydro Pulsar. Poi PJ, lasciamo un Frogadier. E andiamo di Hydro Pulsar, che dovrebbe shottarlo invece. Perfetto. Una battaglia difficile, ci ho detto, ma assolutamente no. Abbiamo praticamente one shottato tutti i tuoi Pokémon. E vi ricordo che non ho assolutamente allenato i miei Pokémon nell'erba alta. Questi sono solamente gli allenatori, qui è la... È diciamo il, uh, il gioco che deve essere in brava a calibrare la difficoltà. Ok, iniziamo a sfidare gli allenatori di questa parte ovest del percorso. E iniziamo contro Brigitte ma nel campo Espur, attenzione, Pokémon che non abbiamo ancora catturato qui. Andiamo di Flame Charge e addio Espur. Poi Butterfree, lasciamo Flash e andiamo di beccata. Splashind a livello 20, ottimo. Oh no, è eh, oh no, mi spiace. Prendiamo questa velocità X e scendiamo. Tra l'altro in questo percorso dobbiamo poter trovare anche nuovi Pokémon selvatici, quindi diamo un'occhiata. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Skitty non, non è interessante però. Guardiamo se ce ne sono altri nel frattempo. Vediamo un po', eh. Un altro Skitty, no? a Quanto pare vuole essere proprio disintegrato questo Skitty. La facciamo fuga. Scendiamo in questa parte del percorso abbiamo un avventuriero Not another trainer I just healed Poverino Questo si è appena curato i Pokémon e arriviamo noi a disintegrarli di nuovo Tra l'altro Fletchling contro Fletchinder eh, Mi spiace per te Andremo di Flame Charge e ti distruggeremo Fletching Attenzione non muore Complimenti per la difesa Andiamo di Quick Attack Perfetto Ah, qui abbiamo un altro strumento, una Ultra Ball. E si può continuare a scendere. Altro allenatore. I'm far away, I'm far away from the top. Ok, è molto lontano dalla vetta. Questo bulletto T, o T-I. Venipad viene disintegrato da Beccata. E fortunatamente non ha veleno. Punto. Poi Scraggy, tipo Lotta. Lasciamo ancora Fletchinder. E andiamo di Beccata. Pure su dei due. Perfetto, abbiamo battuto anche il buon T. Andiamo a prenderci questo strumento, che è una sveglia. E un altro Pokémon selvatico, vediamo chi esce. Meryl, ce l'abbiamo già, quindi non ci interessa. Come ben sapete, il Living Dex di Yoto l'abbiamo completato. Di Owen ci manca solamente Wismur. Ah, looks like a challenging trainer. Ready? Gen. Attenzione, sembra un allenatore interessante. Sei pronta? Jen? Gen. Ed ecco Jen ed Erin che mandano in campo i due Furfru tipo normale, entrambi Entrambi con, lo stessa, con la stessa capigliatura. Andremo di doppio focus su uno solo per disintegrarlo. Forse non muore nemmeno, tra l'altro. Sono molto resistenti i Furfrù, hanno una buona difesa. Ah, Godo. Godo che si è bruciato quello. Ok, allora andremo di attacco rapido su di lui per finirlo facilmente. E poi di Water Pulse sull'altro. Magari lo confondiamo pure, eh? no peccato. E allora andiamo di attacco rapido e Water Pulse di nuovo. Perfetto. Fletchinder a livello 21 e Frogadier a livello 20. Oh no il nostro lavoro di squadra ha fallito, eh, mi spiace. A questo punto ragazzi torno velocemente a curarmi i Pokémon, non sto qui a tagliare perché il centro Pokémon è letteralmente qui, quindi non è che serva molto tagliare il video. Però anche per ricaricarmi i pipì delle mosse, specialmente di fuoco carica, conviene andarsela a curare un attimo. E proseguiamo, facciamo ora l'altra parte del percorso 6, ovvero la parte est, bisogna andare in su e tornare in giù. E vediamo anche se troviamo magari qualche altro Pokémon selvatico che non abbiamo ancora. Eccoci qui. Qui saremmo arrivati alla reggia aurea tecnicamente, ma prima dobbiamo visitare questa zona. Dobbiamo completare per bene il percorso, non voglio lasciare cose così grandi indietro. Lui manca il campo Banner B. E noi andiamo di Flachender con fuoco carica. E addio. Andiamo a prenderci questo strumento che è un minifungo. Poi si può scendere. Salve. The wild pokemon here are so fun. Ma non mi sembra, abbiamo trovato Skitty e Meryl. Tu hai trovato un Illumines? Dove esattamente? Andiamo ancora di fuoco carica. Perfetto, Fletchinder sta diventando un Pokémon davvero forte. Andiamo a prenderci questo strumento che è un attacco speciale X, bello da vendere proprio. E troviamo un Hoppip, è altro Pokémon abbastanza inutile in realtà, dato che abbiamo già tutto di Hoppip. Pensavo di vedere se ci fosse qualche strumento qui, invece niente. Fletchling non ci serve, abbiamo già un Fletchling diverso da quello che stiamo addestrando con Ash. Qui non ci sono strumenti, qui nemmeno qui sì però. Prendiamo questo strumento... Oh, Wishmoor. Attenzione, andremo a completare quindi in diretta, se riusciamo a catturarlo, il Living Dex di Hoenn. Perché questo è l'ultimo Pokémon che ci manca di Hoenn. Vediamo. Thundershock, Shock Perfetto, ragazzi. Andiamo ancora di Ember. E abbiamo preso Wishmoor. Finalmente lo abbiamo aggiunto al Pokédex, ma soprattutto l'abbiamo aggiunto al Living Dex. E andiamo con questo antidoto. Perfetto, vediamo se ci sono altri strumenti. No, c'è un allenatore. Un allenatore che non parla. Lo stesso dialogo di rosso. Coincidenze? Io non credo. E infatti, come vedete, è forte tanto quanto rosso. Palese, no? Andiamo di beccata. Super efficace su Krogank. e addio. Poi, per Cinder vorrebbe imparare acrobazia. Ma assolutamente sì, togliamo di beccata. Fortissima acrobazia. Beedrill E infatti ora useremo proprio Acrobazia Vai Perfetto abbiamo battuto anche Jacob Allora, altro strumentino qui Prendiamolo No, prima però c'è un Pokémon selvatico Vediamo chi esce, un Fletchling Ok Io sono già contento di aver catturato in realtà Wishmur qui Abbiamo così completato tutti i Divindex delle prime quattro regioni, eh cioè abbiamo completato Kanto, Yoto, Hoen e Sinno. Niente male. E contro Volvitora andrei di Acrobazia. Perfetto. A questo punto mi sa che abbiamo trovato tutto. C'è uno strumento magari qui che non abbiamo visto, vediamo. Intanto becchiamo un altro Pokémon selvatico che è un altro Fletchling. A quanto pare non sembrano esserci troppi, Cioè, ce ne sono tanti di Pokémon Selvatici qui, quindi forse ce n'è qualcuno raro che non abbiamo ancora trovato. Tipo Smirgola, appunto, che immagino sia raro, tecnicamente, anche se non interessa perché l'abbiamo già. Qui abbiamo strumenti, non sembrano esserci strumenti nuovi. A questo punto possiamo uscire da questo percorso, cioè da questa parte di percorso, e andare effettivamente verso la Reggia Aurea. Andiamo su! Abbiamo completato quindi il percorso 6... Ora tocca andare alla reggia Aurea. Parfum Palace. Allora qui abbiamo fatto tutto, anche di là, quindi vediamo un po' cosa c'è qui. Salve! There used to be a lot of visitors here, but the princess has scared them all away. Attenzione, c'erano molti visitatori prima Ma la principessa li ha spaventati tutti e sono andati via. Having spent so much time here, taught me this move. Ah, questa ci vorrebbe imparare e ci vorrebbe insegnare a provare. E la insiniamo a Wismur così, giusto per, per il meme. Dai, mettiamo la Wismur e togliamoli. Ah, per... Ecco, ecco The Voice. Per il meme, eh, tanto non, non la useremo mai per ora. E non useremo mai nemmeno Wismur. Qui dietro non c'è nulla, sì, c'è uno strumento invece. Oh, un moneta muleto, questo è importante, eh. È importante se volete guadagnare un bel po' di soldi. E a questo punto entriamo nella Regia aurea. Eccoci qui. Salve, clone della persona che c'era prima. Welcome to the Parfum Palace. Benvenuto nella Regia Aurea. Ah, qui abbiamo. Un... Questa dovrebbe essere forse la stanza della principessa. Vedendo che è tutto buttato in giro. Stupida bambina. This is where Princess Allie stays. Appunto, questa è dove vive la principessa Allie. Diamo un'occhiata invece nelle altre zone del castello. Tu sei un'infermiera, magari. Sì cure cura pokemon, perfetto Perfetta. e quindi andiamo a parlare con la principessa viziata che dovremmo rimettere al suo posto allora salve what is a mere peasant doing here? cosa sta facendo una, un mero paesano un mero villico uh, qui dentro vorresti il pokeflauto? I earn that uh, by myself and you can think and you think you deserve it lei ci dice che la, se l'ha guadagnata con le sue forze e pensa che pensiamo di potercelo meritare quindi noi boh. fine but you will have to win a battle against me first ok solda cosa dei giochi Pokémon dovremmo sconfiggerla in una lotta Pokémon se vogliamo il Pokéflauto se perdi mi darai tutti i tuoi soldi e sparirai sai che siamo tipo milionari vero <ride> se gli diamo tutti i nostri soldi Vabbè, a parte che lei è una principessa quindi non penso che li cambi molto Ha già un castello Vai, vediamo un po'. Vediamo un po' questa battaglia contro la principessa Ally. Rimane in campo Furflu a livello 15, ed è il suo unico Pokémon. Mi sa che non vincerai. Ho proprio questa sensazione molto, mo, molto forte che non vincerai questa battaglia. Ok, morso. Ah, pure. Mi sa che non vincerai mai. Non riuscirò nemmeno a uccidere uno dei miei Pokémon. Andiamo di acrobazia, guardate che danno che fa acrobazia. Attenzione, charge beam, niente male. Niente male, ma non puoi nulla, cara principessa Aldi. Perché adesso ti usa un attacco rapido. E voli al bar. Ecco fatto. Tu e il tuo fuorfru di merda. Nooo. Eh, mi spiace. Prendilo e vattene. Cazzatissima, eh. Parliamone ancora. Vattene, t'ho detto. Eh, abbiamo, abbiamo fatto piangere una bambina, ragazzi. Dobbiamo essere fieri di noi. A questo punto possiamo tornare giù, eccoci qui, e ritornare quindi alla città di Castelmanivà. Perché ora abbiamo il Pokéflauto, quindi ora possiamo effettivamente svegliare Snorlax. E cercherò di catturarlo, poiché ha gli avanzi come strumento, gli avanzi sono utili da dare ai nostri Pokémon. Allora, non sembra una, una ROM con una difficoltà particolarmente elevata, ve l'ho già detto, però sono comunque strumenti utili da avere. Quindi proverò a catturare questo Snorlax. Andiamo a salvare davanti a lui. Oddio, se... nel caso dovesse morire non mi metterò a ricaricare il salvataggio, eh, effettivamente. Andiamo a provare a catturarlo. Vuoi usare il Pokéflauto? Assolutamente sì. Il Snorlax si è svegliato e attacca con furia. Vai. Vediamo un po' questa furia di Snorlax. Livello 15. Così basso. Mi aspettavo almeno un livello 20 o 25. Andiamo con una Quick Ball. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo di primo turno. Niente male. Perfetto. Ci siamo risparmiati una battaglia forse un po' lunghetta che sarebbe venuta fuori da questo incontro con Snorlax. Ora, già che è nella nostra squadra, togliamogli gli avanzi. Ecco fatto, item, take. Quindi se... Sappiate che appunto lui ha gli avanzi, se volete prenderli magari o usate furto, con un Pokémon a furto, oppure Oppure banalmente catturatelo. Andiamo quindi a mettere Wishmoor nel suo posto e a completare quindi il Pokédex di Owen, anzi il Livindex di Owen. Non solo il Pokédex, come vedete qui è tutto completo. Mancava solo Wishmoor, eccolo. Ed ora è letteralmente tutto completo, fino a sinno. Il Living Dex è completo, manca solamente appunto eh, il buon Squadron qui che si deve evolvere e diventare Livanni e la linea evolutiva di Vanillit che troveremo qui ad Unima a Kalos volevo dire e far evolvere questo Fraxxur in Axarus. dopodiché avremo praticamente completato anche Unima. Abbiamo iniziato da poco a fare anche il live index di kalos ma qui siamo davvero in alto mare abbiamo giusto un paio di Pokémon. ma niente di che dovremmo dovremmo catturarne molti di più nel corso delle prossime parti noi adesso andiamo a posizionare questo snorlax invece da un'altra parte ovvero nei box qui dietro dove metto i Pokémon, diciamo avanzati scartati che, che ho catturato un po così a caso qui ho messo i due shiny che ho trovato entrambi ad unima come vedete ho trovato un solosys Mentre cercavo di catturare appunto i Solosis per il mio Living Dex. E un Deerling. Questo l'avete visto in diretta. Eh, appunto nel video. Nel video, questo l'avete visto. Questi sono gli unici due shiny che ho trovato in questo, in questo Pokémon Fire Rush. Andiamo a riposizionarci quindi. Dov'è, dov'è, dov'è? Qui. Nel punto appunto. Per Kalos. E iniziamo il percorso. 7, a questo punto, perché una volta catturato Snorlax o ucciso brutalmente, si può passare al percorso 7. A qui abbiamo la pensione. Your Mandibuts is doing just fine. Perché ho Mandibuts qui, tra l'altro? Ho detto, non, non mi ricordo. Qui magari c'è uno strumento dietro o no? Io mi ricordo questa parte in, in Pokémon X e Y. L'avevano fatta apposta per schiudere le uova, era tipo tutto... Tutto dritto per poter andare avanti e indietro con la bicicletta E poter schiudere le uova molto velocemente Abbiamo trovato Swirlix Un nuovo Pokémon che andremo subito a catturare Vediamo un po' se entra nella ball Il buono Swirlix Non mi ricordo se ha un'evoluzione Swirlix Forse è uno stadio unico boh, Non ricordo sinceramente Cotton Candy Pokémon Non è malaccio Non è malaccio questo Pokémon allora, vediamo se c'è qualche altro Pokémon qui. A parte che volevo entrare in questa erba per prendere quello strumento. E dopo la battaglia me ne ero già dimenticata. Memoria a breve termine non pervenuta. Allora, prendiamo questo strumento, una Heal Ball. E andiamo a sfidare questa ragazza. Se è un'allenatrice, credo di sì. Mettiamo davanti Frogadier. E sfidiamola. I'm gonna paint you. Ok, questa mi vuole dipingere. Sarà un artista? Sì, eccola lì. Una, una pittrice. Che mana in campo Smirgol. Noi andremo di Water Pulse con il nostro Frogadier che fa un danno atroce. Perfetto, si è pure colpito da solo, mi spiace per lui. Andiamo poi di attacco rapido. E tiriamo di giù il suo Smirgol. Altro Smirgol, vai. Altro Smirgol, quindi andiamo ancora di Hydro Pulsar. Azza! Buggato. Speriamo che non crashi il gioco. Ok, fortunatamente no. È il bug che accade quando Smirgol usa Sketch. È proprio buggato quella mossa. Era successo anche in passato, non so se ricordate. Era successo anche in passato. Fortunatamente non è crashato il gioco, altrimenti avrei dovuto rifare tutta la parte. E sarebbe stata una cosa un po' noiosa. Allora, a questo punto però, prima di avanzare nel, nel, nel percorso, direi che essendo intorno ai 20 minuti di parte, possiamo concludere qui. Provando un ultimo paio di volte... Per vedere, appunto se esce un Pokémon che non l'abbiamo ancora trovato in questa era alta. Vediamo un po'. Ancora Swirlix. Ultima volta. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Oh. È uscito. <ride> È uscito Spritzi, che non abbiamo ancora. Andiamo a catturarlo. Questo mi sembra che si evolva, giusto? Se non sbaglio, si evolve questo Spritzi. O potrei ricordare male. Vediamo un po' intanto di prenderlo. Ecco qua. Preso anche Sprizzi Pokémon Perfume. Ok, a questo punto direi di tirare un bel save. Eccoci qui. E di concludere il video, io vi ringrazio per aver seguito questo video in cui abbiamo fatto tutta la parte appunto della reggia aurea, tutto il percorso 6 e abbiamo iniziato il percorso 7, vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!